Salve a tutti, ogni settimana siamo in giro nei vari quartieri di Ardea per far conoscere il nostro programma ai cittadini, perché il cittadino e il territorio sono il nostro principale interesse. Oggi parliamo di cultura e sport. L'amministrazione comunale è chiamata a svolgere un ruolo attivo ed importante nella diffusione della cultura, nella promozione della solidarietà e nell'arricchimento degli spazi sociali, sia come diretta protagonista, sia come elemento di coordinamento. Noi punteremo sulla cultura come volano di rilancio economico e di rinascita di un nuovo senso di appartenenza, rispetto per il proprio territorio e amore per le arti e la bellezza. È superfluo ribadire l'importanza della scuola e dello sport nella formazione e nella crescita dei cittadini di domani. I beni culturali ed archeologici devono essere posti al centro della programmazione e della gestione del territorio ed essere protagonisti di una strategia trasversale a lungo periodo che punti e riporti la vocazione turistica al centro dell'identità del nostro territorio. Come lo facciamo? riqualificando la rete dei servizi di informazione, di comunicazione, dei trasporti e della ricettività turistica, mettendo a sistema musei, aree archeologiche, parchi ambientali e aree turistiche, istituendo una commissione cultura che preveda la partecipazione attiva dei cittadini allo scopo di incentivare i progetti ed eventi culturali ed artistici sul territorio addeatino. Inoltre, come dicevano i latini, mens sana in corpore sano e quindi, oltre all'aspetto culturale, abbiamo pensato di incentivare lo sport. Come lo vogliamo fare? Mappando tutti gli impianti sportivi del territorio e valutando la possibilità di stipulare convenzioni finalizzate all'incremento della pratica delle attività sportive. Dostoevsky affermava, la bellezza salverà il mondo. Il nostro obiettivo è riportare la bellezza nel territorio e restituire il territorio ai cittadini. Vi rimandiamo alle prossime pillole di programma su questi canali e al nostro sito web all'indirizzo www.amicidigrilloardea.org per la versione completa del nostro programma elettorale. Arrivederci.